vanno a mangiare i cani! e voglio non seguire le voi! sei tutti noi! grazie Antonio! Antonio puoi tenere... tu? Antonio, ti Sì, sì. 你吃不吃? 吃不吃? 你吃不吃? 你吃不吃? Ma, ma è longa. Eh, salita. Ciao, Tony. Ciao. È durato. Eh, immagino, eh? E' è è No, no. Senti a casa, Almeno se andiamo sempre. E noi, cosa fanno a Ad Ad no cosa no. fa no. la strada? andiamo. Sì, sì. ah, sì, oh, tornate? Mi oh. oh, oh, <ride> eh. capelliamo Dai, stop. <ride> Forza ragazzi. Ando. Non c'è problema, non c'è di fare niente. Siamo Antonio ci mancano le chiavi però. Per riporta fra un'ora ci mancano le chiavi. Pegaso! Dai! Vai Ci siamo! Vai! Ma Antonio! Grande! Andò! Sì, no, no! <coughs> Come ti chiami? Giovanni. E poi? Iperna. Di? Iperna. Di? Di no, di dove sei? Di Carpino. Quanti chilometri hai fatto? Tredici. 13? Oh, 13. Mm. Quanti anni hai? 11. Il tuo allenatore? Eh, Santino. Poi? Cosa? So. Eh, Santino, soltanto Santino si chiama? Wawagio. Ok. <ride> eh, <ride> va bene, va bene, bravissimo, sei stato bravissimo. E <ride> fa? qua la non farla fumare allora è un riflesso condizionato verso la cosa che mi eh, diciamo che Beh, non, non no, dà della no, vita no. allora io cioè, un po' a birra non ma è vino si no, no. anche roba dove, mette, mette, mette, che ti microfono La moglie. La è che è la più Cos'è Peroni con la birra? Eh? Peroni eh? Allora, anche quest'anno stiamo concludendo il raduno a Cagnano Varano. Come sempre ringrazio tutti gli atleti che ogni anno ci rendono onore con la loro presenza. E cosa devo dire? Grazie a tutti e soprattutto ad Antonio Bronda, il nostro fotografo ufficiale. E a Pasquale Giuliani, più di tutti, no, qui non ci vediamo più quelli che corrono. Ormai siamo fatti vecchiotti noi. Grande Antonio, grazie Pasquale okay. per l'organizzazione. Vero, perfetta. Salute Allora, correre qui a Cagnano, dove sono stato per dieci anni come parlo, può essere un'emozione indescrivibile. Indescrivibile innanzitutto per gli amici che ritrovo, per la comunità che mi offre l'opportunità di ritrovare, ma è poi il paesaggio che è in Veramente grazie per questa giornata che si preannuncia splendida. La corsa è stata eccezionale, ma anche la condivisione con gli amici sarà un po'. E poi la messa questa mattina dove abbiamo ricordato il nostro caro Leo. È una realtà a parte che comunque conserva il suo fascino e la sua bellezza. Grazie Antonio per questa tua attenzione continua. Grazie a te